Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo uno specchio utilizzato in ottica per esperimenti. Saluti e vi aspettiamo per il nostro prossimo video.